E partiamo subito dalle sanzioni POS anche a chi non accetta pagamenti con carte prepagate, con le novità nel DL PNRR2. E poi la lettera dall'Agenzia delle Entrate, comunicazioni in arrivo per mettersi in regola dall'IVA agli aiuti di Stato. E ancora il contributo caro bolletti, i codici tributo e le FAC delle entrate in vista della scadenza del pagamento l'esonero contributivo alternativo alla CIG con la domanda in scadenza autorizzazione entro il 30 giugno. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il pagamento delle pensioni luglio 2022 con l'accredito IMSS con quattordicesima e bonus 200 euro. Infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalle sanzioni POS, anche a chi non accetta pagamenti con carte prepagate. Le novità nel DLPNRR2, nell'articolo di Anna Maria D'Andrea, il punto sulle sanzioni POS al via del 30 giugno 2022 anche per chi non accetta pagamenti con carte prepagate e non solo banco ma carte di credito la novità trova spazio tra gli emendamenti del DL PNRR2 approvati in Senato sul quale si attende il via libera definitivo per quanto riguarda le sanzioni POS anche in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte prepagate è quanto appunto contenuto in uno degli emendamenti del testo del PNRR2 approvati in Senato nel corso dell'iter della conversione in legge si attende ovviamente il via libera e il successivo passaggio alla Camera con tempi stretti la scadenza per la conversione è fissata al 29 giugno accanto a bancomat e carte di credito si estendono gli strumenti di pagamento per i quali a partire dal prossimo 30 giugno 2022 sarà in vigore la disciplina sanzionatoria che di fatto segnerà l'avvio a pieno regime dell'obbligo di POS. Passiamo poi alla lettera dall'Agenzia delle Entrate e Comunicazioni in arrivo per mettersi in regola dall'IVA agli aiuti Covid, fa il punto Rosi D'Elia, sulla lettera dell'Agenzia delle Entrate, nella casella di posta di molti lavoratori e imprese potrebbero arrivare comunicazioni dall'amministrazione finanziaria con l'invito a mettersi in regola su una serie di fronti, dagli adempimenti IVA agli aiuti di Stato Covid a fare il punto sul calendario dei prossimi invii e alla circolare numero 21E del 20 giugno 2022. Proseguiamo con il contributo caro Bolletti, i codici tributo e le FAC delle entrate in vista della scadenza del pagamento sul contributo caro bollette sugli extra profitti arrivano i chiarimenti per produttori, estrattori e distributori di energia e gas con le FAC dell'Agenzia delle Entrate che sono state pubblicate il 20 giugno 2022. La risoluzione 29 dello stesso giorno istituisce inoltre i codici tributo da inserire nel modello F24 per il versamento. Ovviamente i dettagli sono all'interno dell'articolo e del documento di prassi Proseguiamo con l'esonero contributivo alternativo alla CIG, domanda in scadenza, autorizzazione entro il 30 giugno, l'articolo è di Francesco Rodorigo e far punto sull'esonero del contributo alternativo alla CIG verso la scadenza della domanda. L'Inps, tramite il messaggio numero 2478 del 2022, comunica che c'è tempo fino al 30 giugno 2022 per poter ricevere il codice di autorizzazione 2Q. La misura viene meno con la scadenza del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. E l'ultima notizia di oggi riguarda il pagamento delle pensioni luglio 2022 con accredito IMSS con quattordicesima bonus 200 euro. Nell'articolo di Rosi e Delia sul pagamento delle pensioni luglio 2022, l'accredito IMSS arriva nel primo giorno del mese e per molti pensionati e pensionate ha importi più alti vengono erogati anche la quattordicesima e il bonus 200 euro per il ritiro presso gli uffici postali è necessario attenersi al calendario stabilito dalle sedi. Diamo infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con poste italiane con i libretti postali dormienti estinzione dal 21 giugno e come recuperare i risparmi e poi per quanto riguarda invece il calcio chi sono i miliardari che hanno trovato l'America in Italia perché investono e i numeri del giorno 3,4 riguarda i btp italia i miliardi raccolti nel primo giorno di collocamento e 7,30 appunto riguarda il rimborso 7,30 quando viene accreditato nel 2022 su cosa sapere c'è spazio poi per le bollette benzina con i nuovi sconti in arrivo e il governo al lavoro sugli aiuti alle famiglie e poi le vacanze con il boom di arrivi ma manca il personale a suo turismo a rischio 6,5 miliardi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Ferruccio De Porto e si intitola stipendi e produttività come salvarli dall'inflazione aumentiamo le buste paga del 3% all'anno all'interno dell'articolo c'è un'analisi su come far fronte all'inflazione un'inflazione che in questo caso rispetto a ai casi visti nel secolo scorso per quanto riguarda l'Italia è collegata principalmente al costo delle materie prime quindi è esterna per evitare tuttavia che questa inflazione si ripercuota all'interno dell'economia italiana vengono avanzate delle proposte tra queste la busta paga